Ciao a tutti, siamo alla gara di Lombardore e abbiamo una grandissima occasione. Abbiamo l'occasione di seguire Giuseppe Seimandi in una, gara, in una gara 3D, una gara che secondo me anche è anche abbastanza difficile. Cercheremo di fare qualche domanda, di, di vedere anche un po' come organizza il tiro, come, come si allena... Come fa la messa a punto, certo non ci svelerà tutti i segreti che sicuramente ha nel suo curriculum, ma niente, eh, cercheremo di estorgerli con le buone e con le cattive. Eh, il direttore di tiri ha dato il segnale di partenza e cominciamo ad andare sul picchetto di tiro.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 diciamo che una cosa importante può essere anche utile è dare sempre una controllata al picchetto rosso in questo caso ci accorgiamo che il picchetto rosso è un tiro molto lungo quindi sicuramente può essere utile per capire poi in qualche modo anche la, la distanza del picchetto blu e in questo caso siamo di fronte a un tiro tecnico impegnativo in discesa e quindi la prima cosa è studiare un attimino il tiro che cosa uno trova come poi appunto andare a muoversi e regolarsi sul picchetto in base alla pendenza anche ad esempio dalla stima in questo caso forse qualche metro sarebbe il caso di toglierlo perché comunque è una pendenza già abbastanza importante quindi questo è comunque Fattore che uno deve sempre mettere in conto. Studi prima la piazzola e poi valuti tutto il resto. Io, sì, io Giuseppe ha perfettamente ragione. Io ho, ho sempre però difficoltà nei tiri in discesa ad allungare in modo nello stesso modo con cui allungo nei tiri in piano, quindi magari io tolgo un po' di meno perché. Ahimè lo perdo di a lungo, però anch'io valuto comunque che se la sto tirando bene qualche metro la devo togliere. E comunque sono prove che vanno fatte prima al campo, un percorso magari di tecnico, e ci si regola in base a quanto impedenza il tiro, quanto bisogna togliere in base al proprio tiro, ecco, quindi sono studi che vanno, vanno fatti prima in precedenza. Un bel tiro questo, impegnativo. Sì, diciamo che qua a Campo Felice effettivamente si presta, si presta un po' a tutti, sì. a tutti i tipi di tiro. Si può fare facile, ma si può anche fare impegnativo. Ah sì, assolutamente, questo è un tiro che si può definire già tra quelli impegnativi che possono far differenza in una gara. Oltretutto, sì. poi un cinghialotto che non è che sia di una grandezza estrema quindi poi comunque un tiro intorno ai 28 metri una pendenza importante quindi sicuramente sono tiri che nell'arco della gara fa la differenza è vero che ogni freccia eh, si, si somma e fa il punteggio totale però è anche vero che sono tiri che possono essere particolarmente importanti e possono incidere no, soprattutto, no, soprattutto qua è facile fare sagoma e sono 5 punti e sono subito 5 punti in meno da va bene, io sono 5 si non era facile questa no non era facile soprattutto metterla nel centro quindi complimenti Adesso sì, siamo di fronte a un altro tipo di complicazione che si trova nelle gare eh, ed è questo, in questo caso il controluce, cioè il picchetto di tiro è al sole pieno, oltretutto anche contro il, il viso, contro gli occhi e la sagoma invece oltre ad essere scura è anche al al, all'ombra e quindi questo complica molto la mira e la stima anche, proprio perché c'è questo contrasto di luce e ombra che è complicato sì, fortunatamente il sole è un po' alto, io comunque non avrei, avrei senz'altro usato il cappellino perché è sì. anche una questione personale e gli occhi dà molto fastidio, magari qualcuno un po' meno poi c'è da ricordare che si può fare ombra sulla piazzola in piazzola tra, tra compagni no, no, con un no, foglio no, a quattro no, no. E questo è disatteso eh? quindi esatto, sono quelle attenzioni e accortezze che a volte cambiano eh, sì, completamente da fare un 10 e fare un 8 o peggio un 5 quindi in certi casi è utile chiedere che, che ti venga fatta ombra proprio per evitare questo bisogna essere pignoli dai, in tutte le gare bisogna essere pignoli, non troppo per essere pochissimo. esatto Conoscere anche bene quello che è consentito e quello che non si può fare perché in questo caso, ad esempio, è una cosa che se uno sa che è consentita fare, si può chiamo al compagno si di piazza, ma... Si può fare. Ah, io sono dell'idea. Di... di allenarmi nel 3D però conoscendo le distanze. Cioè sono dell'idea che se mi devo allenare preferisco allenarmi anche alle sagome, anzi, a parte che mi alleno poco alle sagome, però anche quando mi alleno alle sagome preferisco allenarmi conoscendo già la distanza. Quindi prima la telemetro, poi la tiro. Ehm, perché questo? Perché non, se la sbaglio se la valuto. E poi la faccio giusta e poi i metri non sono giusti, non ho capito se la bene. Tec, cosa ne pensi su questo, su questo fatto È meglio? Io non la condivido tanto questa tesi, diciamo, mm. ma perché preferisco eh, prima tirare, effettuare il tiro, fare la mia stima, mm. tirare le mie due frecce, barra 3, e poi valutarla dopo, in seguito, perché perché in questo caso riesco a capire anche in base all'errore di stima sulla sagoma quanto varia quindi ho anche un feedback su non so sono 25 metri da tiro per 22 metri quanto sbaglio sulla sagoma così che poi so in base a dove impatta quanto spostarmi e quanto alzare o scendere di stringhe il tiro dopo quindi preferisce fare subito una verifica di una verifica. tiro una verifica di tiro subito esatto che comprenda anche ah, la valutazione. La valutazione esatto. è ho capito. Eh, perché è una... se io tiro sempre sapendo già quanti metri sono, fondamentalmente non ho il feedback dell'errore sulla sagoma quanto può essere in base a quanti metri sbaglio il tiro. Certo, certo. Quindi certo. per me questo è molto utile, il fatto che poi in gara, ad esempio, faccio un otto basso, so quanti metri alzare, o faccio una sagoma, quanti metri alzo perché la seconda freccia è importante che sia giusta, che sia dentro e quindi devo essere consapevole di quanto muovere il mio string vabbè adesso ti lascio tirare ma approfondiamo no, il, il problema approfondiamo dicevamo prima che effettivamente pensandoci non hai tutti i torti cioè io tiro la prima freccia faccio centro, beh controllo se effettivamente esatto, quello, se che ve, quello che avevo in testa certo. faccio un otto alto, controllo, controllo, che tiro, ah. o metri esatto anche per, giustamente per sapere ho sbagliato la rotazione esatto. o ho sbagliato il tiro. Quello allora è è poi vero. tiro le frecce successive, quindi è un'ottima idea quindi, quindi quella di fare la valutazione, telemetrare e poi vedere uno ho tirato bene, ho valutato bene. Assolutamente. Il problema grosso secondo me è quello tiro mille frecce senza no. sapere mai la valutazione. Quello, Sen assolutamente, è il più grosso errore. È il più grosso errore perché mettiamo che io tiro dieci frecce e le metto tutte dentro. Eh, ma poi mi accorgo che erano tre metri in più o tre esatto. metri in meno, esatto. e questo è una grande, no. una grande idea, anche perché secondo me, vediamo se sì. Giuseppe è d'accordo con me, nel 3D secondo me conta molto eh, la, la visualizzazione, cioè capire quell'animale, immagazzinare nel cervello la grandezza dell'animale, come è fatto il terreno crearsi una specie di database che poi scaturisce poi tutto automaticamente, perché poi è, è, è, è facile dire valuto la distanza con tanti metri per terra certo. o guardando gli alberi, no, il cervello fa tanto ma prima bisogna aver immagazzinato le informazioni. Assolutamente sì. Eh, perché altra cosa è che può capitare e capita in gara che ci siano tiri dove non c'è modo di stimare a terra perché ci bravo, può essere un vuoto c'è una collinetta, c'è una duna in quel caso l'unica cosa che può essere utile è l'impatto visivo con la sagoma e quindi quanti metri io leggo solo osservandola anche perché la seconda non bisogna sbagliarla esatto sì. eh, beh, oh, la seconda non bisogna sbagliarla oh, bisogna, qualificarsi, bisogna qualificarsi nei primi perché poi alla fine eh, conta, conta la ranking, conta, conta un sacco di cose, quindi la, la seconda freccia non bisogna, bisogna sbagliare la prima, soprattutto la seconda freccia è determinante. Anche qua non scherziamo come pendenza, anche se poi nel filmato non, non si capisce la pendenza, ma diciamo che qua saremo 20 gradi di pendenza. Una ventina di gradi, forse un pochino meno, comunque sì, sì, 15-20 gradi. Più più. E nei chili in discesa, Veppe come preferisci tirarle? Più di uniti, no, disassato? più uniti, Questo? se è possibile. Sì. Solo proprio in casi estremi allora apro un po' le gambe, apri i piedi, ma di solito io tiro a piedi uniti il più possibile. Per sì, sono più perfettamente d'accordo la stabilità è notevolmente superiore e poi soprattutto meno area più possibilità di stare in piano ma in un caso come questo come questo animale qua dove non c'è un vero e proprio punto di, da visualizzare col, con gli occhi, no? perché sappiamo benissimo che con l'arco nudo visualizziamo un punto con gli occhi come nel tiro di campagna e poi la punta della freccia ci sta poi più o meno in quel punto lì, ma nel 3D, dove effettivamente non abbiamo niente. Come l'organizzazione? Vabbè, guardiamo col binocolo e poi. Guardiamo col binocolo allora intanto non essere i primi è molto utile nel senso che, che se, se uno mette uno, una lampadina se si <ride> hanno già delle frecce sulla sagoma è chiaro che viene molto più semplice però è anche vero che se Alla sei bene. il primo invece oppure hai degli scarsi hai no bene. vabbè degli scarsi vabbè, delle persone normali che le mettono magari intorno fanno magari anche degli otto uno che vuole vincere deve fare il super spot No certo, allora anche gli otto vengono comodi, eh, fanno Sì, per mettersi insomma, un po' a destra, un po' a sinistra. Comunque ad esempio anche se uno tira un 8 di riga a basso sulla destra, bene o male comunque so dove devo andare a stare in mira. Oppure sicuramente ad esempio in questo caso è molto utile prendere di riferimento la zampa perché uno nota, si sposta in un po' caso è proprio alla stessa 11 certo. quindi è importante osservare la sagoma e capire cosa può essermi utile quando sono in mira per regolarmi c'è se sempre sensuale. più o meno un punto di riferimento, un punto di riferimento però certo. devo essere in grado di capirlo prima osservarlo prima così che quando sono in mira ho le idee chiare devo, devo stare lì quindi sbinocolare, sbinocolare è essenziale è essenziale, essenziale. È essenziale perché Bisogna fare centro. Fa per gli amanti della caccia, va bene, io con la caccia non, non ho niente a che fare ovviamente, però anche gli amanti della caccia l'animale la devono ammazzare, cioè, non, si deve, non si può ferire no, no, e no, quindi no. bisogna essere certi Perfugio. comunque di, di prenderlo. Vabbè. Non potete. So. So. <ride> <Tu. ride> la Beh la faccia di quelli che dicono che a lombardori i tiri sono facili.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 io come dico sempre ogni piazzola è un rebus da risolvere. Eh, eh. È un rebus un da risolvere, è un rebus La come... bellezza ah. del tiro di campagna, ma soprattutto del 3 esatto. È proprio questa, no? che io arrivo sul picchetto, un tiro sempre diverso dall'altro, eh, devo, devo risolvere l'intovinello. Ah. Eh, questo intovinello è eh. a parte quant'è la distanza e esatto. eh, va bene. Poi salita, tua. come posizionarmi in salita, dove lo spot dove è il super spot, come mi devo posizionare con la mira, che tipo di strategia devo adottare per la mira Da eh, che parte si allarga lo spot? Da che parte si allarga lo spot eventualmente mi sbaglio più alto, più basso, esatto, ragazzi, sei, Magari 8. Non sono bravo a valutare la distanza, sto dove c'è la gamba, che perlomeno se vado basso la gamba la prendo 5 punti non si buttano via, eccetera eccetera eccetera eccetera, eccetera. Oh uh, oh che una freccia che ho fatto Eh vabbè. E allora recuperiamo Comincia a far paura? Sì. Ho letto di questi nuovi regolamenti che Guardarceri ha messo e vabbè gli stabilizzatori, nessuno mi romperà più i coglioni con, per lo smart riser, <ride> comunque adesso non ce n'è neanche più bisogno. Eh, ma i pesi nella parte superiore e vedo che comunque eh, altre nazioni che hanno, che hanno subito applicato il regolamento internazionale stanno mettendo. Cosa, cosa, cosa farai tu? Bo, provi. Allora, per esperienza personale ovviamente non ho mai messo pesi in quella zona del rider perché non si poteva, quindi non ho mai avuto questa esperienza, sono un po' scettico, perché, alzi no? perché alza, alza il baricentro, perché alza il baricentro, esatto, quindi no. sinceramente non credo che andrò in quel senso. Andare a mettere degli smorzatori, dei pesi con dei damper, cose di questo tipo, sì, quello può essere. è sì, utile per un feedback Per un, team, più, per un, per un feedback bravo. Okay. Certo, fine. non è, non è no, che aumenta la tiro, precisione, non aumenta certo la precisione del no, tiro, però dopo il tiro dura un arco, fa, fa tanto. In fa certo tanto. modo può essere molto più sì, Sì, sì, sono d'accordo. Fa tanto avere comunque una percezione di naturalezza eh dopo infatti. il tiro un tiro più morbido ecco certo, idea, certo, eh, certo, sì, di tiro certo però vedi. alzare proprio il baricentro no, no non è non vedo più, un problema poi ah. si proverà perché no, ma si secondo, proverà sì, secondo me soprattutto perché non sposti il baricentro in avanti io posso capire se si potesse spostare il baricentro in avanti certo. ma lo alzi, lo alzi solamente in verticale eh, bravo esatto, esatto. ottimo Beh, Proveremo però Proveremo sicuramente Certo no, no, La fisica d'altronde tra le scoperte Cioè si tira quelle pietroline laggiù in fondo che non riesco neanche a vedere. Esatto, proprio lì. Quelle quattro pietroline. A parte il tiro impegnativo, e eh, vabbè, adesso vanno, vanno loro. L'oggio che chi è forte conosce la distanza, Sa il metro, le vede le lunghe eh. e, e, e le prende. Ah, due, due, due cose volevo, due, due, due riflessioni che io faccio e le faccio sempre, eh, poi naturalmente il castro non è vuoto. Cioè uno, che siamo d'accordo che ci devono essere tiri impegnativi, ma non sempre, cioè, tiri impegnativi va bene nella gara di qualifica, dove tutti chi sbaglia paga, dove veramente la differenza la fanno in dettagli, no? se io sbaglio una freccia è giusto che debba essere eliminato, anche solo con un, un, un singolo errore, ma ci sono anche le gare normali dove non sono tutti i sei mandi Giuseppe e quindi anche i, i peones, se chiamiamoli così, o comunque chi si vuole divertire, non deve poi andare a cercare frecce e, e rendere il per intero. Non dico che non debbano esserci delle piazze di pegative, le certo. piazze impegnati ci devono essere perché uno si deve abituare a avere un ma non tutte impegnative, cioè mettiamo anche, e non tutte impossibili. 4 piazzole impegnative e 20 piazzole, insomma, che io passo anche la giornata E aspetto a rispondere e poi secondo me nel, nel 3D mancano le classi giovanili. Cioè un gioco così bello, perché riservarlo solamente soprattutto in master? Un gioco così bello che potrebbe far aumentare la base per poter poi trasferirla a fare il tiro più olimpionico, più, dove effettivamente poi c'è la necessità, la necessità è il tiro più olimpionico. Però uno, una cosa così bella che attirerebbe veramente tantissimi giovani non, non si può, non viene attuata. E questo secondo me è un... Cioè, tocchiamo un argomento, un argomento delicato eh, perché veramente la stragrande maggioranza dei dirigenti eh, non ne vuole sapere eh, da, da tantissimo tempo, ma non dico l'Italia, ma in tutto il mondo. Però secondo me perdiamo, secondo perdiamo me veramente un feeling, un qui importante. Si potrebbe aggiungere sicuramente la categoria, ad esempio, under 15, parlo under 16, esatto, ecco, esatto. senza andare a scendere in classe, allievi, ragazzi. E under junior. 20, cioè, Under 20 è una categoria... Sotto i 14 anni le un tutto. po' troppo ampio. Quindi forse in effetti aggiunge un under 15 potrebbe stare almeno i dodicenni poter portare esatto. chi ha 12 13 anni poi sul discorso picchetti distanze di gara sinceramente il picchetto blu secondo me può andare bene per tutte le categorie giovanili anche perché comunque dei tiri entro i 30 metri non vedo la necessità di aggiungere un picchetto giallo mm -hmm. ad esempio mentre invece cosa secondo me è un problema è il picchetto rosso nel senso che Sono i compound giovanili i compound giovani 45amente tirando che sono veramente eccessive quindi esatto. hanno solo 40-30-40 esatto. libre esatto. quindi, e quindi under 15 under 16 andrei compound andrei a metterlo col picchetto blu perché in effetti il picchetto rosso giovanile è davvero spesso troppo impegnativo questo sì, sono, sono d'accordo un altro discorso invece? Che mi avevi chiesto all'inizio riguardava la difficoltà del tiro che allora. anche questo è un tiro vabbè ci sarà pure lo spot grande però, sì, però comunque, per istintivi lombò eh, boh, eh, qua non lo molto snello diciamo così eh, sono 12 metri circa 13 metri quindi non è così banale io ho 11 10 eh, sul discorso dei percorsi accessibili non troppo tecnici, sono d'accordo, oh, certo. ma in quest'ottica sono d'accordo ancora di più agli italiani Open, proprio perché questa formula, sì, eh, la per come la penso io, consente di non dare non troppo 10. peso alla difficoltà della gara all'organizzatore, nel senso porta che porta. può tracciare anche gare facili, così come molto porta. tecniche ma all'arciere in gara non incide poi sulla qualifica all'evento. Bravissimo. Quindi la formula open secondo me è proprio quella cosa che consentirebbe di non eh, prestare così attenzione alla difficoltà. Troppo difficile, non faccio punti, non vengo più perché ormai. Si sente troppo spesso un approccio a questo tipo, di, di questo tipo alle gare e secondo me non ha alcun senso. Tanto vengono presi i primi 20 e poi alla fine è il più forte, cioè, esatto, non c'è dubbio. quindi secondo me la gara Open va proprio a togliere questo limite di andare a fare gare troppo facili o se le fai tecniche non hai più iscritti, perché capita poi questo, e uno è libero di fare gare come, come crede. Ecco. Certo.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 per il picchetto blu la media di 17 metri e per il picchetto rosso la media di 27 metri sì, e eh, eh, così almeno rimangono almeno, è no? assolutamente più, una buona idea più o meno paragonabili sono più tutti, uniformi sono più, più uniformi. uniformi è comunque non è impossibile no certo tanto che deve fare 11 lo, lo fa. fa bravo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 Lì dentro oh, sono i miei animali 107, eh, più difficili per me. Le volpine normalmente le tiro fuori. 10, 10. No, 10. No. no, queste volpi qua hanno il 10 grande. Cioè e, sono, e questa è comunque una distanza ah, sì, ancora, 15, metri. ancora papabile 15, sì. 11, 10. da fare 20, mm, perché vero. cioè veramente come dicevamo prima con Beppe, mm, fra no, fare 20 no, e no, fare 16 no, cazzo, cioè alla, fine, tanto, alla tanto. fine lo paghi, sì. lo paga, 6, alla, fine, alla fine 8. Alla fine tantissimo. Cuba sì. sugli altri, sì. Sì. 16, eh, non dico di fare 22, 92, sì, certo. e poi l'11 vabbè, vai e vieni. Sono prodotto tra il 16 e il 20, poi 13. Eh. Allora, sto 3D, com'è? Bello, bello, mi piace, mi piace. Ecco. Come seconda esperienza 3D direi molto bella. Sì, ma non è, non è un problema dell'esperienza, dell no? ma volevo sapere uno che è forte nell'indoor, che è forte come teglia, come tiro. Poi qua come hai com l'approccio, come te lo sei trovato? approccio molto cioè è difficile la rotazione perché sì. poi il tiro lo sai fare quindi. no allora diciamo che rispetto all'anterefield è tutta un'altra cosa tutta un'altra cosa eh, però questo qua molto, secondo, secondo me lo trovo molto più facile molto più facile rispetto agli anterefield arrivo sì ma le distanze sono più brevi così. sì sì sì sì è come valutazione come ti sei trovato sì ma quel qua conta fare super spot eh? Sì, sì. Eh? Il problema è quello. Eh, quello sì, eh. devo andare. Ciao. Un po' gli scorri, vediamo un po' a metà gara quanto, quanto siamo. Allora. Giuseppe Seimani 223 è Comunque è una gara difficile, 223, 450 finale, se. 201 Gian Lorenzo. Ehi, che sta succedendo? 209 reggiani, vabbè questa non è una sorpresa, stiamo andando bene. Bevono 213. Sorpresissimo. Sorpresissimo. <ride> è una piazzola stimolante. Non voglio sapere l'allenamento che fai perché ci siamo allenati 12 anni insieme, quindi lo so. Sappiamo tutto di tutto, però... Il mio discorso era un po' più ampio no? perché quasi tutti, alla fine proprio quasi tutti, eh, arrivano al campo, piazzano la visuale sul paglione, manca il riscaldamento e tirano, e tirano. poi magari forse, chissà, cambiano la visuale e tirano un, uh, un po' più distante, poi un po' più vicino, poi magari la cosa che fanno di più è, posso capire i compound. Ma la cosa che fanno di più è fare i mirini, fare gli string, perché tutti i giorni hanno uno string diverso. E lo credo bene che tutti i giorni hanno uno string diverso, se no fanno degli esercizi per consolidare gli allunghi. Allora io mi chiedo, come sugge cosa suggeriresti te? Cioè di diversificare, eh, di fare qualche esercizio, ma attenzione, qua parliamo non di professionisti, sì, no? reale, cioè... no, ecco, non che gente che fa quello e che... Eh, non parliamo di cantaloupa, perché poi certo, alla fine certo. no, non, non, possiamo, poi non possiamo poi, applicarlo. Eh, eh, abbiamo due ore di tempo, eh, che facciamo? Allora, la cosa che Vuoi sta proprio alla base, la generale. cosa più importante è avere degli obiettivi sì, chiari. Non... Gli obiettivi no. chiari no. su cosa si vuole lavorare. Vabbè, voglio andare i campioni Qua. italiani. Sì, ma anche sotto la parte tecnica e mentale quindi ci va qualcuno che ti dica quali sono i tuoi punti forti sicuramente fuori. se ci fosse qualcuno che ti segue che ti allena e se non ce l'hai? se non ce, non ce l'hai questo è importante che sia te stesso ad Una avere, ad avere le idee chiare del percorso che vuoi creare e cosa vuoi andare a costruire come priorità proprio nel tuo tiro nel senso che Magari ci sono tanti aspetti che non sono corretti magari nel tiro ma è inutile mettere e considerare tutto insieme e andare a migliorare, a cercare di allenare tutto insieme bisogna dare delle priorità quindi la prima cosa è individuare le priorità tecniche dove ci sono in effetti i punti deboli più importanti più macroscopici e lavorare con una logica in quel senso senza però scordarsi dei punti forti perché se si allenano solo e si cerca solo di migliorare i punti deboli si vanno a perdere poi i punti forti ecco una cosa che mi ha fatto impressione no? negli ultimi raduni che ho fatto Sai, man mano che faccio i raduni adesso, adesso il prossimo anno ho 70 anni quindi basta i raduni penso proprio che non sia il caso però una cosa che mi è rimasta impressa che è che eh, gli stessi atleti, ma anche di non dico di vertice, ma comunque che sono in nazionale, certo. chiedono all'allenatore cosa ho fatto di sbagliato, cioè certo. si, si impuntano certo. troppo su cosa c'è che non va e non stimolare quelle cose che, tutto sommato, fai bene perché se sei arrivato lì qualcosa di buono l'hai fatto Ma Soprattutto in ottica competitiva, in ottica gara questo ancora di più cioè non ha alcun senso pensare di andare a fare una gara dove io l'attenzione e il focus ce l'ho su non devo fare un certo errore o devo tirare in questa gara per migliorare un certo errore in gara bisogna basarsi sui punti forti essere convinti che quelli funzionino e che se fai bene quello, anche solo quello la freccia andrà dentro perché è chiaro che poi magari ci sono tante cose che si possono migliorare ed allenare ma non è la gara eh, dove farlo o certo. comunque dipende anche quella gara come si vuole viverla perché l'altra cosa importantissima è bisogna imparare che non tutte le gare hanno la stessa importanza ma hanno, anzi hanno lo stesso scopo non sono tutte gare dove devo fare il record mondiale, dove devo fare la prestazione della mia che vita. I che i record si preparano. Ci so sono proprio... gare che sono proprio allenanti, dove veramente devo, devo proprio solamente cercare di migliorare alcuni aspetti e il risultato, la prestazione è veramente in secondo piano. Certo. Questo è importante, non possono essere solo gare per fare il record, per migliorarmi per migliorare la ranking eh, a lungo andare così non si costruisce nulla eh, e ehm. guarda questo vale per tutti beh, e oltretutto una volta capito questo eh, non sei più frustrato no, dal, esatto, assolutamente. Eh, il detto vabbè, se, non, se, se non vinco imparo vabbè. però ci sta, eh, no? è così, ci è sta così. in effetti poi è così perché effettivamente eh, se no, tutte le volte sei frustrato esatto. se, io sento dire troppe, troppo in gara anche questa volta sarà per la prossima volta esatto eh, ma non hai costruito nulla. Perché non hai costruito niente, esattamente, è proprio questo il punto. Ogni gara deve darti qualcosina, anche per piccola che sia, ma un passettino, un mattoncino. Eh, no, no, un questa, è, è e veramente, questa è la conquista. Quindi, è strategia, di, è astuzia quella, no? Perché, altro che la supercompensazione nell'attività fisica, e questa è una vera e propria supercompensazione. Un mattoncino volta. Un mattoncino alla volta, esatto, proprio così. E eh, vabbè, però uno dice, vabbè queste cose le so, le ho già viste, eh, ma chi me le dice, a chi le chiedo? E eh beh, spendete questi soldi con questi istruttori, insomma, gli istruttori gratis, Questo non sono mai serviti altro, a niente. Tra parenti. Eh, eh. no, certo, certo. Comunque ne parliamo, adesso ti lascio tirare, ma poi parliamo degli, degli istruttori. Va bene dai, abbiamo parlato un po' di cosa deve fare un arciere che vuole, vuole aumentare la sua percosa però quello che vedo in giro effettivamente, ma anche per quanto riguarda gli istruttori perché ci sono istruttori capaci, ma si, si, veramente si impuntano a dare, a dare informazioni gratuitamente secondo me l'istruzione gratuitamente va data solamente a grandi linee quando vuoi seguire veramente qualcuno e questo deve essere deve essere pagato ma proprio perché se paghi sei incentivato è un incentivo a fare sì. a non buttare i tuoi soldi tra parentesi. ma poi in tutti gli altri sport so, è ben così io voglio vedere se vai a giocare a tennis e vuoi imparare bene il rovescio se il maestro dice ma sì vieni certo. ti insegno bene ti do un'occhiata sì perché altrimenti si rischia che viene dato tutto per scontato bravo wow. tutto quello che viene detto tutto quello che viene fatto viene dato per scontato ma sì dai tanto mentre passi di lì mi dai, mi dai una dritta mi dai magari un'occhiata e non è così invece anche perché se le cose vengono fatte bene seguire un, un atleta un atleta è impegnativo cioè serve dedizione serve attenzione serve tempo quindi dipende sempre come si vogliono fare le, le cose, se il seguire un atleta comporta ogni tanto gli butto lì una cosa passando a casa è un conto, ma non è così che si, che si cresce, si migliora e si allena e si allena con tempo, attenzione e questa in effetti è giusto che in alcuni casi abbia il suo costo, poi non può essere tutto intorno a quello perché ci va la passione ci va tanto altro tra tecnico atleta si sì, ci va il feeling visione, il sì, fini, sì, sì. la fiducia quindi non è solo questione pago tu mi, mi dici io faccio certo. questo assolutamente però sicuramente la componente economica Sì, diciamo non siamo ancora arrivati a prendere lezioni di sci insomma esatto. dargli 50 euro per un'ora di lezione per un'ora un ecco che ok grazie ciao sì. a ma... ah, mai più ecco però insomma però il, il visto che le ACE costano 25 euro da conoscere, tempo, impegno e anche perché, come hai detto, si spendono spesso tanti, tanti soldi in roba pressoché inutile che non migliora la, la performance. Forse è meglio spenderne anche meno. Ma no, perché veramente in allenatore... Italia veramente ci sono istruttori veramente bravi ma che si impuntano a non, a non, a non chiedere quello, che è, giusto, quello è giusto, che, è giusto. che è giusto. Ma basta uno o due volte al mese, eh? non è che c'è certo, bisogno di tanta scelta. Ti guardo per due o tre ore, due o tre volte al mese, una o due volte al mese. Sì. Tocca a te? Eh, tocca a me, sì. <ride> andiamo. A parte la delusione per il tiro, un 6, un 8, 8, quindi vabbè, pazienza. Eh, una cosa, a parte il fatto che è da solo la sola perfezione perché eh, ci siamo allenati 12 anni insieme e la messa a punto me la, me la faceva Pildo, quindi... Eh, ed è un maniaco della messa a punto. Ma mi chiedevo eh, quanto è importante la messa a punto. E parliamo solo di archi nudi e non di archi nudi di vertice, eh, però mh, archi nudi comunque che vogliono a livello regionale sono comunque abbastanza performanti messa a punto ha un significato, un significato assolutamente, un significato. poi sicuramente non è quello su cui ruota tutto intorno. Ecco, questo non c'è il minimo dubbio. Ma dire. siamo sicuri che comunque la tecnica i fondamentali, è fondamentale, assolutamente, come, ha la priorità, la la priorità è quello che crea l'errore più grande. La gestione della mira cioè, ovviamente hanno un peso molto più importante della messa a punto però, però definire che nell'arco nudo la messa a punto non, non abbia un peso comunque importante questo no è sicuramente una messa a punto un po' diversa un po' particolare beh, messa questo a punto. mi piace si parte sicuramente. Che comunque è sottovalutata da parte di tutti quanti. Si si conosce anche poco nel dettaglio, nello specifico, no. più che nel dettaglio. Ecco, nello specifico. Eh, le differenze sono fondamentalmente dovute anche al fatto che facendo string walking ad esempio questa è una componente importante, cambia la messa a punto in base alla presa sulla corda per esempio quindi c'è da mettere in conto che non si potrà avere e eh, cercare una messa a punto ideale a qualsiasi distanza si tratta nell'arco nudo di compromessi Vabbè, sì. andiamo ad accogliere le frecce poi è un argomento interessante lo, lo risentiamo riparlando di messa a punto sì. mm, la mia opinione eh. poi vediamo se coincide o, o no eh, forse quello che noto che secondo me è sbagliato è che ci si accanisce sulla messa a punto già subito all'inizio cioè uno non sta ancora la tecnica completa, specialmente sui neofiti, quante volte vedo gli istruttori tagliare frecce, yeah. a tutti i costi cercare di fare, yeah. mettere la spennata al centro e che hanno fatto magari il corso da tre mesi. E secondo me questo non ha un grosso significato? No, assolutamente, anche per due, per, per due punti, cioè uno è il fatto che si dà all'atleta l'idea che la priorità stia lì, quindi l'atleta già inizia da subito con l'approccio sbagliato pensando che la messa a punto, mettere a posto l'arco, tutto questo contorno sia invece la priorità e senza di più di quello invece tu, nulla può funzionare, invece è esattamente il contrario, bisogna dare... Al, al, al neofita l'approccio contrario, fargli capire che la mezza punto al momento è sufficiente grossolana e mano a mano si andrà ad affinare ma proprio perché non è la priorità. Eh, questo dovrebbe questo essere detto assolutamente di corsi per istruttori e un po' alle volte un po' tralasciati. Assolutamente. Punto, fatto qua. E poi altra cosa importante è che magari uno tira un'ora o due e ne passa un'ora e mezza a mettere a posto l'arco e quindi la tecnica è quello che poi più importa quando lo costruisci quindi è anche una questione proprio di tempo che dedichi a quello no, così. deve essere proporzionato a quello che è l'atleta e lo so però vedi, probabilmente per l'istruttore è molto più facile certo. andare a ricercare una messa a punto fare, fare, eh. fare alla fine queste benedette spennate che io le abolirei dalla faccia della terra fino a che uno non fa almeno 5 venti nell'indo e, e mettersi, mettersi sotto a tirare queste frecce in modo conforme perlomeno alle leggi della fisica. Assolutamente. Vabbè, ti, lascio, ti lascio tirare, piazzola nuova, questo è in piano. Sì, vai. Una cosa che diciamo è il la... La cosa più strana, vituperata, e mal compresa, è la mira. Nell'arco nudo, siccome si... è la stragrande maggiore di casi, perché ci sono eh, fenomeni che mirano con altre cose, altre mennicoli, sì. ma si usa la punta della freccia. Sì, la che, siccome la punta della freccia non è che sia un pin, come quello del compagno del Mirio, alla fine non è poi la precisione nel posizionare la punta della freccia, almeno secondo me, certo. ma è tutta una, una strategia o comunque un approccio alla mira che va imparato, compreso mm. e, e volevo sapere un po' qual era il tuo, il tuo non dico il tuo sistema, ma comunque no, hai una strategia certo. particolare, comunque come la pensi su questo argomento, che è veramente scottante. Scottante è. C'è molto, molto, molto vario, molto vario. <ride> ma allora diciamo che ci sono alcuni punti che io ritengo fermi nella mira dell'arco nudo per come la penso io, ad esempio l'approccio al bersaglio io lo consiglio però è una mia idea assolutamente dal basso verso l'alto per la mia idea, proprio perché al contrario io mh, vado a perdere la visione complessiva del bersaglio. Quindi se io vado dall'alto verso il basso, sotto la punta, sotto la punta della freccia, io non, non vedo nulla. Quindi non ho la percezione dello spazio dove sono, diciamo, verso la targa. Immaginate un 3D in una sagoma, se io parto dall'alto e vado a scendere e non vedo nulla di quello che ho sotto la punta, come faccio a muovermi dove vado a muovermi mentre invece al contrario salendo io ho sempre ben chiaro dove sono nello spazio dove è il mio punto di mira ed è quindi più semplice mi dà più tranquillità entrarci quindi il primo consiglio mio personale è di andare dal basso verso l'alto approcciare la, la, il giallo la sagoma che comunque amici. tutti insegnano ad andare dall'alto verso il basso questa è, è la mia idea poi altri approcci particolari stanno assolutamente nel non considerare l'obiettivo finale la mira. Cioè nel senso il tiro non si completa, non si conclude con aver mirato. Perché questo approccio porta al target panic, c'è poco da fare. Nel senso se il mio obiettivo e quindi il mio clicker è sono dentro vado, perché sono dentro quindi tiro, automaticamente sarà sempre più ansioso l'approccio al giallo al 10 su una sequenza quindi te dici che è. la mira deve essere comunque è un, un passo della, un della sequenza di tiro esattamente come può essere l'ancoraggio come può essere che ne so la spalla bassa è un passaggio e soprattutto bisogna far sì che dopo la mira ci sia altro cioè bisogna assolutamente andare a mettere altri controlli altri passaggi Proprio, oltre alla mira, proprio perché in questo modo si trasforma in un passaggio, non nel mio clicker, nel mio fine certo, ultimo. Quindi se, no, fammi capire se ho capito bene. Quindi la mira è un passaggio, quindi fai una specie di collimazione o comunque anche semiautomatica. O comunque certo. sai la differenza tra guardare e vedere, no? Secondo me. Certo. Quindi vedo la punta della freccia, punta. poi non la guardo più perché continuo a vederla. Non la guardo più, ma penso a quei contenuti che comunque ci sono. Sicuramente, esatto. Il focus non può essere sul mantenere esclusivamente sul mantenere la punta della freccia nel giallo, nel 10. Io l'ho raggiunto, ci rimane in automatico, perché nel mentre io faccio una serie di altri passaggi e step che mi portano a mantenere la mia linea e l'espansione, automaticamente la punta nel 10, e poi mettere assolutamente qualcosa che vada oltre alla mira e al rilascio. Questo è secondo me proprio il trucco. Cioè è quello che fa proprio... Perfetto, andiamo a raccogliere le frecce e poi vediamo come possiamo eh, allenare questo... questo se questo si questo. può allenare. Certo, assolutamente. Mi dicevi della messa a punto che c'era ancora qualche... Sì, allora diciamo che come abbiamo detto prima bisogna procedere per dei compromessi proprio perché con il discorso dello string walking da 5-50 metri è impensabile avere una messa a punto perfetta con, con i barbari string quindi il compromesso è quello di mh, avere una messa a punto buona a distanza intermedia quindi intorno ai 25 metri avere una messa a punto buona, intendo dire quindi, come io faccio ad esempio, controllo lo strappo sulla carta e la spennata con lo string dei 25 metri devono essere buone, non serve che siano nel 10, nella X, io per esempio preferisco che siano sempre leggermente morbide, come mia scelta l'asta, quindi un'asta sempre piuttosto leggermente morbida perché è rigido ho visto che con l'arco nudo dà problemi anche abbastanza esatto, importanti Esatto, è la stessa cosa che penso io quindi siamo fasati esatto. una cosa. e quindi questo è il consiglio, avere una freccia potendo scegliere leggermente morbida Bravissimo, esatto. e poi un altro aspetto particolare dell'arco nudo è la flessibilità del rest questo è sicuramente un nuovo mondo che si sta diciamo, affrontando abbastanza adesso infatti sono usciti nuovi rest eh, che cadono, rest con le molle, rest con bottoni, con berger proprio per assorbire la flessione della freccia e la spinta della freccia sul rest in base allo stream walking. Io consiglio resti che non siano eccessivamente rigidi e che riescano ad ammortizzare appunto questa pressione che effettua la freccia sul resto in modo che gli stringhe delle corte, ad esempio dei 5 metri, non siano troppo aperti e troppo bassi. Questo è un consiglio sulla messa a no, certo. Poi sai, la stragrande maggioranza degli archi nudi eh, fa l'indoor fa 18 metri, però andiamo qua. Spezziamo una lancia qua che non che esiste solo al 18 metri. Assolutamente, anzi. Poi abbiamo visto anche prima Davide Morra, quindi anche lui che è un indoorista accanito, si sta campione europeo, quindi l'abbiamo trovato anche sui campi di 3D Antere e esatto. quindi anche i ragazzi. Speriamo che aprino a gli Under 14 anche esatto. il 3D, che è un bel gioco e niente poi quella del rest assolutamente come facevamo noi quando, quando non esisteva avevamo un rest, restare, eh. un rest e restare e andando a cambiare quanto è lungo il ferretto va a cambiare la flessibilità quindi in base alla lunghezza andavo a cambiare proprio la flessibilità del rest e quindi questo eh. era il nostro stratagemma, il nostro stratagemma. <ride> quando non c'erano ancora questi rest 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 19 allora parliamo ancora, parliamo ancora un attimo eh, della mira allora io eh, tutto bene quello che abbiamo detto perfetto eh, però io vedo l approccio che ha tantissima gente ma io tantissima gente vuol dire eh, secondo me la maggior parte metto la punta della freccia nel centro e vado in ancoraggio cercando di mantenere la punta nel centro fino a quando devo rilasciare a parte che questo è già è sconsigliato se non abolito nell'olimpico nel compatto ma chi che non va bene e lo sappiamo, ma siccome lo fa la maggior parte degli archi nudi a questo approccio alla mira te cosa consiglieresti, più che consig un consiglio è un'opera di convincimento, eh, però? Mm. cosa consiglieresti per, per attuare una strategia migliore, da dove cominciare? Allora, parliamo prima di tutto di come approccio io questa fase, cioè dalla pretrazione, trazione, ancoraggio e quindi mira in questa fase. Nel mio caso io dalla pretrazione all'ancoraggio non guardo e neanche mi preoccupo di dove sono con la punta rispetto al bersaglio, proprio non guardo il bersaglio proprio perché in questo caso io mi concentro a eh, completare la fase di trazione e soprattutto di ancoraggio con contatti solidi sicuri prima di portare l'attenzione al bersaglio quindi è proprio come un blindare questi passaggi e per farlo mi viene comodo e preferisco anche per un approccio mentale proprio quindi neanche guardare il bersaglio proprio perché in questo modo io non mi preoccupo di dove sono con la punta rispetto al bersaglio è chiaro che per fare questo è importante sviluppare un'azione di trazione che sia in direzione del bersaglio, in linea al bersaglio perché se no, se quando ritorno a contatto con la targa sono due metri fuori dal paglione, è sicuramente è un problema ma questo è un po' quello che fanno anche alcuni con l'Olimpico con il clicker che guardano il clicker in fase di trazione non lo fanno con questo scopo, ma comunque per far sì che la loro trazione e ancoraggio sia fine e sia attenta. Io mi ricordo che mi ha insegnato, e me l'hai insegnato tu, eh, perché 12 anni, sono tanti, tanti anni, a qualche, tante volte e io poi l'ho passato agli altri di guardare il resto, di guardare il resto fino all'ancoraggio anziché guardare il bersaglio anziché la targa, esatto. anziché la targa. questa serve, è servito moltissimo a me è molto, onore, utile. Onore, me è molto utile, al merito di chi... In senso, per dare delle priorità a certo, me proprio, certo. cioè dare delle, degli step che devono essere conclusi prima di passare a quello dopo e poi sul discorso quindi completato la trazione e l'ancoraggio ovviamente passo alla fase anche della mira cioè quindi è un passaggio che poi non è che sia così complicata di per sé perché si tratta di collimare in una prima fase la punta della freccia nel giallo verificare in una prima fase che la corda sia sempre nello stesso punto, quindi che si allinei la corda nello stesso punto, ma poi l'attenzione va su altro, che sono aspetti tecnici, sono i punti forti. Quelle che l'istruttore deve, perché poi sono deve fondamentali, sviluppare. deve sviluppare acquisire. E soprattutto in gara deve andare sui punti forti. Sì, gli allineamenti, tenere l'espansione, certo, eccetera, eccetera. Che, non viene, che viene disatteso, ahimè viene disatteso. Che sarebbe la cosa anche più semplice, poi da imparare sarebbe quella tiro la corda lascio la corda e, e poi, poi l'altra componente proprio che nell'arco nudo secondo me è fondamentale deve esserci in ogni tiro proprio secondo me viene quasi prima di tutto è il follow through perché mantenere il tiro dopo il rilascio è il sintomo di gestione della mira e del tiro se io riesco a finire il tiro con una fase che vada oltre vuol dire proprio che io sono in gestione perché riesco mentalmente a completarlo e lo voglio completare vado a mettere qualcosa oltre alla mira quindi ecco, il follow through per me è veramente voglio tanto. spezzare una lancia anche sul follow through è un fondamentale, il un fondamentale. quindi va valenato, inserito valenato. è un fondamentale incoccare la freccia perché la, la, la freccia si deve incoccare per essere tirata il follow through si deve si fare, deve fare. Si deve. ed è sintomo di gestione quando c'è